Quanto presidente di Coppa Adriatica, qual è la sua proposta alla luce di questo incontro al sistema imprenditoriale italiano? La ah, proposta del sistema imprenditoriale italiano da un lato dovrebbe essere semplice, quella di non inquinare, di non fare i furbi, ma la cosa importante che questa sera si prova di dire è costruiamo un percorso nel quale. Eh, si pensa ad una terra felice come quella campana e si pensa a degli imprenditori, ad imprenditori felici di pagare degli imposte sugli utili perché quella terra sia bonificata. Questo è un segnale fondamentale che io credo il sistema imprenditoriale può dare senza pensare non è colpa mia ma è colpa tua e di qualcun altro per poter dare un segnale in cui un po' di riscatto, un po' di orgoglio, tutto italiano per bonificare un territorio, per riprendere una coltivazione, per poter rilanciare l'economia diventi l'elemento fondamentale.